Amici e amiche di Volonvrite, siamo qua con Zuli, nostro amico rapper, ma cantautore soprattutto, questa cosa Canta mi piace. Cantautore fa molto retro, però a me piace di più, sta. a me piace, Accidenta. perché esatto. Con lo stick, con lo stick è, è ancora più retro. Sì, oggi non è caldissimo, stick è vintage, stick è vintage. oggi non è caldissimo, ma ci sta non un ci sta di ghiaccio. di ghiacciola. Quando c'è bisogno di freschezza, di ci vuole. ci vuole, Anche con questo. ogni mezzo necessario. Assolutamente. Allora, dialoghi della salute, rap, qual è l'utilità sociale? del rap al di fuori delle classifiche noi oggi siamo invasi abbastanza da canzoni rap da tutte le parti a volte se ne può anche perdere magari un po' ma allora sociale invece il rap parte come fenomeno sociale esatto. per cui il fatto che adesso sia in cima alle classifiche che sia il fenomeno di moda sociale del momento è stata una combinazione ma il rap nasce come fenomeno sociale, nasce come una ricerca della propria identità nasce come un modo di comunicare e l'altra faccia della medaglia della moda e delle classifiche come dicevi tu adesso è questa qui, il fatto che questo strumento di comunicazione che è veramente gettonato da tutti, giovani e giovanissimi, possa tornare a essere per tutti non soltanto eh, un qualcosa da vivere passivamente, ascoltandolo, guardandolo, ma cercando veramente di immedesimarsi, di utilizzarlo, come dicevo prima, come strumento comunicativo. Eh, il rap perché personalmente la mia, il mio percorso è partito con questo, proprio per la facilità con cui si può accedere al rap e non, non lo so, alla musica classica. Per cui senza fare minimamente confronti, è proprio una questione di preparazione, sì. di attitudine il rap è la parola, è il potere della parola per cui sostanzialmente chiunque abbia delle, delle parole che siano importanti o dei grandi casini da verbalizzare è qui che torna utile lo strumento del rap, indu, indubbiamente questo è perfetto, speriamo di poterne fare l'uso migliore Beh, c'è cioè questa grande tu, collaborazione esatto, insieme che partirà con Colombright, possiamo aiutare. dire. Eh, certamente, Spoiler, posta. Spoil, spoileriamo, invece, non è per nulla vintage, però no. ci sta. Spoileriamo che Large Motive, che è la mia organizzazione, la mia associazione che si occupa di ragazzi, in particolar modo eh, con il fuoco su questo progetto del rap, eh, avrà. L'onore di condividere insieme a Volumbrite un primo progetto, un primo videoclip dove le musiche l'hanno fatto i ragazzi in riferimento al progetto a percorso dialoghi sulla, sulla salute negli spazi di Corso Unione, l'associazione Large Motive e l'associazione Volumbrite si occuperà eh, di creare il videoclip. Insomma, quello che è venuto fuori dalla parola di queste, sia, dalle parole esatto. di questi ragazzi. Ottimo. ottimo. Sì, ottimo. L'abbiamo letto anche insieme. insieme oh. Perfetto. bisogna toccarsi il naso, bisogna dobbiamo fare in queste cose. <ride> Io facevo il cornetto volante. Grazie, e grazie Marco. Mille. Un saluto a tutti alla voi. Ciao ciao. Tutti.